Parte della campagna. E mm. di Napoli. Il primo è il terzo premio, Mauro, Paolo, Montacchini. Oh, well, Guarda sì. un po'. Sempre per la prima volta diciamo sempre. Ah, pure per la prima volta. Eh, sì, sì, la prima volta. Sì. Questa eh, per sera una serata di incontri. Almeno eh, per eh, eh. per eh, 15 anni che ci sì, esatto, abbiamo somma. 15 anni che ho mai visto. Ecco, sì. Sì, avrò una persona. Sì, sì, non è un po'. Ah, vicino. Nelle fotografie in silenzio non ti serve, dovete pure parlare. <susurra> Parla l'immagine. Allora. Ci dici un po' della tua arte, del, delle tue iniziative, eh sì. parlaci un po' di te, perché noi siamo tutti, tutti curiosi in cui sapere le cose giuste. Va bene, quindi, quindi eh, non è ferito. Cioè, allora questo qui, questo è il premio sì. il giornalismo, questo qui è il terzo premio, sì, il premio. Sì, sì, perché hai sì, scritto sì. un articolo che eh, ha avuto. Sì, sì. E questo qui invece, tu sei cioè, il pittore assolto della categoria. Grazie. Intanto grazie a Diva, grazie a te, Diva. No, Grazie a te che no, sei bravo per scrivere, grazie alla giuria. noi non conosciamo, è stato bravo a lavorare Va benissimo. Io non c'ero più amici, ne voglio parlato il collante. Benissimo. Allora, intanto, prima di iniziare un po' un excursus eh, sulla mia avventura letteraria, eh, devo dire che questo tipo di letteratura l'ho iniziata nel 2011 io ho iniziato a, a scrivere prima nel 2007 perché una volta tornando da Lido di Camaiore ho fatto soltanto poesie e saggistica varia ma non questo tipo non questo tipo critico allora tornando dalla premiazione sul treno e sai non siamo meno un signore che era stato premiato che è la prima e unica volta ho visto in vita mia e questo signore mi fa senti ma adesso che stiamo da soli mi dici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 Poi nel gennaio del 2008, quando avessi editori, ho pubblicato il mio primo libro di poesie dal titolo Quando l'anima parla, la prefazione di quel libro me la sono fatta da solo, anche perché all'epoca non conoscevo nessuno, non sapevo neanche come funzionasse. e sì, non, provevo, non lo sapevo, ero un neofito. Quindi inizio questa prefazione con un aforismo di quinto eh, Orazio Flacco, Out in salit homo, out versus facit, cioè l'uomo o impazzisce o scrivere il e poi, proseguendo nella prefazione, io ho auspicato di incontrare in quel mio nuovo percorso dell'epoca dell altre persone con le quali condividere appunto la cultura, sentimenti, emozioni, tutte queste cose qui. E devo dire che alla fine, forse, non so, qualcuno dall'alto mi ha ascoltato e in effetti, da quel momento in poi, io ho conosciuto tantissime persone pittori, scultori, letterati di ogni genere, musicisti, ballerini, cantanti, di tutto. Ho conosciuto di tutto. E quindi, e poi queste persone io le ho, molte le ho introdotte, tra le quali ho conosciuto Angela Maria Di Berri e Milena Petrarca, allora noi con l'Accademia Petrarca, no, con l'Accademia <ride> Lugano, scusa. No, no, con l'Accademia no, Petrarca. Sì. Petrarca. Sì, sì, con l'Accademia Petrarca, 2008, 2011. La veronese, veronese. Elena 17. Mi dice a Lugano quell'universo, ma con Roberto, mi pare di No, con... un treno diverso. ecco eh, appunto oh, ricordo, beh, io fa... parte del Con la Rizzi, Maria Rizzi forse. Lugano. No, no, no, con, con Roberto, mi Lugano. pare, adesso non vorrei sbagliarmi però mi pare che eh. di averti incontrato Un treno ce no del ecco appunto, forse in un'occasione prima promessa. la carriera. Eh, sì, è eh, appunto. Ah. E quindi, diciamo, ho introdotto tantissime persone in più, eh, essendo transitato su tantissime giurie, attraverso tantissime giurie, ho fatto tantissime critiche e tante altre invece le ho fatte di mia iniziativa. Eh, nasco nella poesia come labirintista, e eh, labirintismo è un movimento culturale fortemente introspettivo. Eh, labirintismo, una parola intomo può dire luogo: Labris, lascia Bipenne, del palazzo di Gnosso, chiaramente sintetizziamo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 sono entrato in giulia con lui e per tanti anni poi ci siamo anche sentiti soprattutto al pererefono, visti eccetera. Luciano Somma ha un grande pregio, che è un grande scrittore, però ha un grande tra virgolette difetto perché ti si appiccica addosso e vuole continuamente le critiche, cioè nel senso che lui le chiede le chiede in continuazione, se no che stringo all'inizio del, del 2022, quindi un anno fa, mi hanno messo a fare un, un libro che di fatto è... Scusate, non è vanagloria, è enciclopedico perché sarebbero tanti libri. Il titolo è Opus Dominibus Acque Curieribus, cioè opera sugli uomini e sulle donne, che sarebbero uomini e donne storiche, e storici e contemporanei, e anche chiaramente artisti, pittori, eccetera, eccetera. Quindi, però, quando è arrivato per il libro secondo, a Luciano Summa mi sono reso conto che soltanto per Luciano Somma avevo un libro per lui e quindi ho fatto, ma ah, cominciamo, un nuovo filone di libri eh, di cui faccio normalmente la prima parte in lingua inglese la seconda in lingua italiana cioè, chiaramente faccio prima quella italiana e poi faccio la traduzione in inglese e quindi eh, questo è Tribute to the Master Luciano Somma e poi davvero ne sono avanti tantissimi, ce ne ho tantissimi in corso quindi però questo è il bello, esempio, della cultura, del modo di fare cultura e faccio un esempio, poi ho fatto tra i tantissimi libri: C'è Caput Mundi, Corre di Roma, dove ci sono gli artisti, gli storici, artisti storici, personaggi di Caligola, Cleopatra. Non serviva Cleopatra perché Cleopatra è fortemente collegata alla regina seminari e tantissimi altri. Non sentito questo qui, e, e quindi ho proseguito in questo senso. Adesso ci sono tutti i tribute di vari artisti, lo so, Marina Pradici, Sergio Camellini. Per chi li conosce, non so, Roberto Benatti, Vittorio Scadizza, ce ne sono tanti e sto proseguendo su questo filone e quando ho fatto un esempio sulla Toscana eh, omaggio a San Vittore eh, Toscana, omaggio a San Vittore San Vittore è una chiave romanica del 1000, molto semplice in un piatto tempo bucolico, arcatico, veramente tranquillo, sereno e, e dove io di fatto ho cominciato a scritto la mia prima poesia maggio 2007, mia, mia moglie mi ha portato via Rapolano Terme perché questo posto mi ha ispirato ed è la prima poesia che poi io ho scritto a un concorso dell'avvento editore, nasce tutto quanto da lì, si sono accumulate le cose quindi c'è eh, Toscano omaggio San Vittore che però non, non finisce lì perché già dopo i singoli sto facendo dei libri per cui diventerò di roba dovrò fare una serie di libri anche per oh, Per quanto riguarda Napoli, quando io ho fatto Napoli, Napoli nel credo 4 anni fa con Carte e Pena editore e c'eri tu con un'opera che ti fece la prima critica, credo. Eh sì, Poi c'è Luciano Somma, ci sono tanti altri capoletani, insomma, Vincenzo Russo, c'è Gianni Chiaro. Per chi lo conosce, c'è Carmine Gliossa. Tutti questi personaggi qui. Se che adesso, prossimamente, spero verso maggio di poterli riprendere e integrare. Perché quelle due non le avevo fatte, no? Neanche, neanche quelle due le avevo fatte. Spero sì, di poterle integrare con un libro a testa per voi quando avrò tempo e dopodiché compendiare tutto e rifare un'opera su Napoli. mi, mi fermo qui. Sì, grazie. Sì, grazie per la critica che ho fatto. Ho fatto grazie a te, no, non ho potuto più raggiarla. per esatto. la simpatia. Grazie, grazie. Eh. Io ho fatto la critica grazie. pure a Mauro Monsignor. Mi parla il lavoro del mondo. Guardi, se il tempo Guardi. forza la rete. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie a te poi ci sentiamo in settimana che mi devi insegnare qualcosa sì, e eh, certo lo so io le già un bel passo avanti sulle cose importanti sì però poi il funzionamento web lo vogliamo far diventare sì sì sì sì come no è come quello no. Eh, mi devi dire due, fare. e in settimana ci sentiamo Bruno grazie a tutto grazie grazie, grazie anche io ti ringrazio per la critica e anche dal fatto che Mauro è nostra portavoce anche a Viareggio è stato. Beh, Io spero poi <ride> ci pensate che... Ah, mi posso dire una parola? Sì. Certo, allora nel... a Viareggio esiste un cenacolo privato per il quale i bandi non si trovano online perché si accede su presentazione della persona. Mi spiego così, io quando ho presentato lei. Io si molego come persona e anche come artista e quindi l'ho presentato lei ma a tante altre persone e per cui chi c'è che poi magari Angela in questo caso perché vi conosce io no se volete presentare fatto. altre persone saranno già benvenute Ci, non immagino perché sono veramente selezionato sono tutti artisti selezionati pittura, scultura, lettere, tutto quanto grazie a,